Allora finisco di inserire il mio codice, ok sì, ho sbloccato Alfa Carion. allora, ora... Ciao Gianni, cosa stai facendo? Ciao Giada, allora sto giocando con l'app dei Gormiti, non vedi? Eh, Ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? Non vedi, no. Do dobbiamo salutare i nostri amici. È vero. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Allora stavi dicendo? Sì, che sto giocando con l'app dei Gormiti, lo sai che sei alfa, ultra, meca, giornata... Eh sì, certo che Allora, so. ci sono diverse modalità di combattimento La battaglia giornaliera Si possono ricreare e fare anche le battaglie epiche dei cartoni animati Ma... Poi aspetta Benissimo. Poi gli scontri a tre mm -hmm. E anche lo, lo scontro di potenziamento E allora ho una cosa da chiederti Perché sì. non facciamo una bella sfida della stagione tre? Ah, ok, sì, mi piace um, Sai quale facciamo? Mm, quale? Vai, ho appena sbloccato uh, Carrion Bravissima, quella di Carrion Vediamo, vediamo allora, vado, eh? Ok, vai. Pronta? Sì, prontissimo. Lo sai che vinco? Ok, ok. Uh, attacca, attacca... Sto, sto attaccando già da un, un attimo. Dai, devi farlo. Hai guarda. capito, ma è forte anche il mio, il mio avversario. Aspetta. Dai, dai. Ok, dai. ultimo No, no, no, no, no, no, no, mi ha attaccato lui. No, Johnny, stai perdendo No! Ecco. Hai perso. Non è vero? <ride> sì, hai perso. Non è vero. <ride> Oh, ho perso. Vabbè, allora io faccio così, vado ad allenarmi eh, e no, poi torno. No, no, no, abbiamo tantissime cose da fare, abbiamo poco tempo e il gommeciccio deve continuare. Quindi eh, andiamo. Ma, ma io devo ma, ma. Eccoci qui Giovanni, okay. allora, sì. oggi sì. ho scelto un bellissimo lavoretto per la festa del papà Eh sì, giusto Che puoi fare anche tu perché è molto facile Ehi, io so fare tutti i lavori gormitici che abbiamo fatto fino adesso Ho mm, qualche dubbio e anche ah. loro lo sanno Ma come? Sì, perché fai sempre pasticci, sempre Ma ne avrò fatto uno, forse con i dolci quando abbiamo fatto la... la, la... Sempre, Vabbè. sempre, sempre Allora guarda, quando... questo Pah. è il lavoretto che faremo, una bellissima cravatta ah, da regalare al, al papà al papà, che bella, è super gormitica Sì, allora Qua cosa c'è scritto per esempio? Qui c'è ah. scritto al mio papà che è invincibile come lord Sol. Ah sì, ok, vedete bimbi? Ok, si può fare la cravatta, decorare, adesso vi spieghiamo come. E adesso piano piano spieghiamo tutto E quanto. poi scegliamo la scritta. Allora andiamo per gradi, vai. Giustissimo. Allora, dobbiamo prendere un bel cartoncino okay. abbastanza grande. Sì, ok, giusto perché il papà è grande e eh, serve sì, un cartoncino Una grande. bella cravatta grande, come okay. questo qua. Ok. Poi prendiamo un penerello o una matita, sì. come, come ok. riesci. Io l'ho già fatto. Fatto, Ok. Ah, devo disegnarla! Bisogna fare questa forma, la forma della cravatta, però ricordiamoci qui sopra sì. di farla un pochino più grande perché poi la andremo a piegare. Ah ok, allora la, la disegno, aspetta eh, o così, aspetta che la copio, vado mm -hmm. giù, ah ma è facilissima disegnarla. Sì, ricordi il pezzettino più grande qua sopra. Questo deve essere più grande perché, ah sì, ok. perché qui andremo a piegarlo. Scusate, sto facendo un disastro. Ok, ok, praticamente questa parte si piega, ok. Sì, esatto. Ok, bravo, bravo! Hai visto? Guarda, che bella! Si stai Ok! Ok, adesso bisogna ritagliarla! Un attimo! E verrà così! Io mi sono portata un pochino avanti! Vado, vado, vado! <ride> mi raccomando, ritaglia bene! Sì! Ok! Johnny! Eh? Ci sei? E un attimo, sto ritagliando! <ride> Sapevo che eri lentissimo, guarda! Te l'ho ritagliata già! Ehi, Ci metto il tempo che ci vuole! Tieni! Eccola qua, la mia cravatta super gormitica. Perfetto, allora adesso... Ho un'idea, tu hai detto che ehm, questa parte qua poi va... Ehm, piegata. piegata. Ok, allora io sai cosa faccio? Guarda, guarda eh, faccio dei trattini. Ah, così non te lo dimentico. Così non me lo dimentico e so che poi devo piegarla. Va bene, allora adesso sì. dobbiamo prendere un elastico. Sì, bello! Ok. Un pochino lungo, okay. perché... Faremo un bel nodo dopo. Ok, si può anche riciclare dalle mascherine di carnevale che avete, eh? Potete, giusto? Potete anche? Chi sì, togli... o anche le mascherine che si stanno o de, usando? O, de, o delle mascherine de... esatto? Ok. Ok, prendiamo più o meno una lunghezza sì. un circa così, perché okay. dopo dobbiamo prendere la giusto? La, la, la misura, la misura del collo. E facciamo un bel nodo. Facciamo un nodo, ok. Facciamo: cioè, sì, un bel nodo un bello stretto, eh, okay. non si deve staccare. Ok, hai fatto? Eh, quasi. Bene così. Ok. Poi prendiamo la nostra cravatta e pieghiamo il pezzettino. Ai. Non so se la... Sono... Johnny. Eww. Pieghiamo il pezzettino che vi ho detto prima. Eccolo qua. Pieghiamolo bene. Dove lui ha fatto il tratteggio. E pieghiamo. Ok. Poi lo riapriamo. Ok. Prendiamo il nostro elastico. Dalla parte del nodo, giusto? Sì, la parte del nodo deve essere bella nascosta. All'interno, esatto, così non si vede, ok. Lo prendiamo così, il nodino qua. Um. Aspetta, Johnny? Ci sono, ci sono. Ci sei. Aspetta. Aspetta, allora, dai, hai detto che è facile, che. Eh, lo so, a un farlo. secondo. Ok. Ah, ok, così. Sì, eh. devi prendere un po' di scotch. Prendo un pochino di scotch. E lo scocciamo dentro. Ah, attacchiamo il nodo, ok. Così non si muove, non esce fuori, vedete? Così. Così è bello fermo. Aspetta che faccio anch'io. Poi pieghiamo. Ok, il nodo è dentro e poi pieghiamo, Esatto, giusto, copri così. bene tutto quanto. Ok. Prendiamo di nuovo lo scotch. Ok. Grazie. Aspetta, ok. E scocciamo. Sì, per chiudere, no? Sì, scocciamo la nostra cravatta. Ok. Poi già cosa si fa? Guardate che bella. Guarda, Così, ho fatto anch'io. Ma... Marda. Bravo! Vabbè. Ok, adesso c'è la parte divertente perché ci possiamo sbizzarrire nel decorare la nostra cravatta. Ok, e come vedete, qua noi abbiamo i nostri giornalini gormitici, no? Che abbiamo preso sì, in questi mesi. I vecchi magazine. I, vecchi mesi, I magazine che abbiamo preso in questi mesi. E possiamo, come hai detto tu, sbizzarrirci perché possiamo ritagliare le forme che più ci piacciono. Sì, io ne ho già ritagliate alcune. Anche io, e... i gormiti Beh, che oh. più ci piacciono, per esempio, io oggi sulla mia cravatta super gormitica per il mio papà, ehm, sicuramente non può mancare il. Track e lo incollo. Sì, Questo. scegliete voi dove metterli. E poi possiamo fare anche dei bei disegnini. Allora, io voglio mettere, inizia a incollare. Track. Aspetta, eh. Guarda. Come hai fatto a romperlo, Johnny? Le ho tagliato un braccio, ma non volevo. Trek, non volevo, scusami. Aspetta, ah! Sapevo che facevi qualche danno. Le ho tagliato una mano. <ride> Aspetta. Poverino. Ma, ma stavo andando così bene. Allora, facciamo così. Trek. Um, È ti, meglio che lo cambi, ti, mi sa. Ti metto a nanna un secondo. Okay. Allora, Torna dopo. Sto. Ok. Sto qua. Ok. un po' mancare. Vedrete il che cord. il vostro papà sarà super contento quando gli farete questo bel regalo. Ok. Quanti ne incolli tu? Tutti quelli che posso. Così tanti? Tutti quelli che ci stanno. Ma eh, devi ricordarti che poi faremo anche una bella scritta. Sì, ci sta. Quindi devi lasciare un po' di spazio. Però. Adesso la faccio. Cioè, la scritta ci sarà lo A spazio... Ma deve esserci assolutamente. Ci sarà lo spazio per tutte le scritte del mondo. Vedrai. A occhi la metto qua. Vedrai, Aaron... Sì, sì. Immagino il papà quando... Con questa cravatta con che va a lavorare magari. Esatto, esatto, esatto. Vabbè, è carino, eh? Oh, sì. Bellino. Ok, io ho messo queste. Ok. Guardate, la mia tu sta venendo così. inizia a scrivere. Così. Arrivo, eh. No, devo fare delle decorazioni adesso. Ah, eh, giusto. Fammi pensare che posso... Ti rubo. Lui. Faccio qualcosa di rosso. Lui. Faccio dei cuoricini. Guarda, Giada. Guarda cosa riesco a fare. Eh? Come hai fatto? Non hai visto? Hai, hai il potere della colla? Sì. Allora, guarda, io faccio un bel po' di cuoricini così. No, questo no, ok. Ok. Johnny, ma così non c'è lo spazio. Dove scrivi? Dove fai la scritta? È vero. Ma mi piacevano così tanto attaccarli. Johnny, io ti avevo anche avvertito. Però è bellissima. Sì, è bella, però potevi fare una bella scritta per il tuo papà. Farò dei cuoricini, ok? Non copiarmi! Ah li stai facendo anche tu? Eh allora sì. faccio dei pallini! Allora, aspetta... Faccio dei pallini... Che colore posso fare secondo te? Marrone! Marrone? Ma è brutto il marrone! <ride> allora fai... Perché il rosso l'ho usato, posso fare... Il blu, il blu! Il blu, anche, il, anche il giallo, no, beh, il giallo sulla il cravatta blu. verde... E faccio queste cose, pochino. Ok! Che è tipo la spirale del vento. Allora, Ok! Io ho quasi fatto, eh. Ma è la scritta dove la fai? La scritta la faccio dietro. Ma come? Dietro non si vede. Giada, non ci sta. Tu non mi hai detto di lasciare lo spazio. Io te l'ho detto benissimo. Non è vero. Sì. No. Sì. No. no. Allora, aspetta. Ok, adesso mh, devo trovare un bel... Titolo. Dai, dai, andiamo alla scritta. Dai, dai, che abbiamo tantissime cose no, da fare oggi. No, sto pensando questo. Allora, allora dai, su, io su, faccio su. una bella scritta sì. qui. Mm. Dai, scriviamola insieme, allora. visto che non ci sta. Posso. E non ci sta nella mia. Ti eh ma la tuo papà devi regalare questa, no? non la mia. Eh. Allora, um, al. La scrivo qua. Mio. La mm, scrivo dietro, papà. Ti uh... ho scritto: al mio papà, Super, meca, ultra, alfa, gormitico. Yeah. Ti voglio. Bene. Ecco, vabbè l'ho scritta dietro perché davanti non ci stava, però è molto bella, aspetta che, oh. Ecco qua, io invece ho scritto, al mio papà che è forte come lo Lord di Tano. Guarda. Dai, è carino, dai! Bella, dai carino. anche se è un po'... E la scritta, scusa, dove l'hai fatta? Qua. Ah, dietro. Beh, ah, è detto? carino, dai. Sì, è bella. E questo qui è il laboretto. sicuramente i vostri papà saranno super contenti. Allora, eh, fate così, mandateci anche i vostri disegni, il vostro capolavoro, dove Giada... A gormitishow.com, così esatto. lo mostriamo in puntata. E vi ricordiamo che in quel sito lì trovate anche la pagina dedicata a partecipare qui con noi virtualmente. Potete sì, potete mostrare la vostra collezione. I potete chiacchierare con noi. Sfidarci okay, fare o delle super sfide e ballare con noi. Ok, già cioè, dobbiamo proseguire il Gormiti Show perché ci sono altre novità. Eh? Sì, ci sta, qualcuno ci sta aspettando. Pure, è carino. Ciao Lorenzo! Ciao! Ciao! Come stai? Bene! Bene? Quanti anni hai? Quattro! Ha quattro anni! Wow, ma capisco. stavi giocando con i tuoi gormiti adesso? Mentre sì. ci aspettavi? Mentre tu ci stavi aspettando stavi creando qualche storia gormitica? Sì! E cosa? Ho creando tante stavi... storie gormitiche! Ce ne vuoi è... raccontare una? Ce ne dici una al volo? Quella che ti è piaciuta di più? Sì! Allora, Vai. i Gormiti sì. andavano sulla torre degli Elefanti. elementi, okay. poi Voidus arrivava con tutti i suoi Darkan. Quindi stavi dicendo che all'improvviso è arrivato Lord Voidus? E ah, I guardiani hanno invocato tutti. tutti i Gormiti. Ah, ok. Ma l'hanno sconfitto Lord Voidus, è vero? Perché i buoni vincono sempre. Ah, meno male che l'hanno sconfitto. Ma lo sai che c'è anche un nuovo cattivo che si chiama Lord Eklos? Sì, lo so. Ah, ok. okay. No, no, <ride> no. Ah, voi. infatti vedo il titano degli elementi lì in fondo che è pronto a salvare Gorm. Micchiaia. Ah, è Gorok? Sì. È che bello. Wow. Ma, Ma hai contato quanti, quanti Gormiti hai? Li hai mai contati? Io l'ho contato nella busta un Ah, eh, ti Ah, ti ricordi okay. quanti sono? Mm. <ride> sì. Vediamo, vediamo se hai superato la vediamo nostra se... collezione. Esatto, vediamo quanti ne hai. Quanti ne hai? 100? Sì. Ma dimmi un po', tu guardi il Gormiti Show? Sì. Ah, ok, ti Ma piace. Ma c'è stata una puntata che ti è piaciuta di più? Ti ricordi una puntata che dice, ah no, quella mi ha fatto un sacco ridere, o se no una che ti è piaciuta? Da quando combatteva contro Xator. Ah, quando ah. combatteva contro Xator. Eh, eh, quella... quella è stata una dura battaglia. Eh, eh sì, eh sì. E poi, dai, raccontaci qualcosa. Quindi, cosa fai con i tuoi gormiti? Giochi, fai le storie? Ma hai mai giocato con i collezionabili? Hai mai fatto la Una sfida, sfida con i collezionabili con qualche tuo amico? No. O con la mamma? Con la mamma, col papà? No, io non so aprire le buste. <ride> Vabbè, facile, Vabbè. basta prendere una bustina e fare così Crack! Che poi, tra l'altro, non so se lo sai, ma io vinco sempre, è vero? Ma non proprio sempre, ogni tanto vinco anch'io, eh <ride> Non è Perché vero Perché secondo me fa il furbetto cioè Non è vero, ma nasconde cosa? Nasconde le... Sì, secondo me nasconde ne le bustine più Gianni e più Giada Cosa? Cosa? Aspetta Ri... Ripeti Gianni Ah, no, sono, non è vero. Siamo fortissimi. Ma secondo me è perché lui fa, trucchetti. <sessizia> lui fa <sessizia> i trucchetti. Lui mi fa i trucchetti. Ah, lo sai che siamo forti tutti e due. Hai ragione, Beh, sono d'accordo con te. Ah, eh sì, eh sì, eh sì. <sessizia> Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Va bene. Ah, Va bene, Lorenzo, grazie. Tu sei super gormitico. Allora, noi quando salutiamo i bambini, sai cosa facciamo? Apriamo no. le braccia così. Apriamo, aprile con noi, perché adesso lo possiamo fare. Aprile così e poi e ci... E stringiamo forte, stringine. facciamo un, un gormitico abbraccio. E così ci abbracciamo, ok? Così ci mandiamo sì. un abbraccio virtuale. Mua. Ti mandiamo Siamo un Siamo super felici di averti conosciuto. Sei contento che sei stato qua con noi? Ti puoi vedere poi in televisione, eh? davanti al tuo YouTube. E sì, a tutti i tuoi amici puoi dire guardatemi eh, che ci sono nella puntata. Lo sai? <ride> <ride> ciao Lorenzo, un bacione. Ciao, ciao. ciao. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica! Iniziamo con la prima foto che ci ha inviato Davide okay. e con la sua dedica. Vai, Giada. Ciao Gianni e Giada, sono Davide di Bergamo, ho quattro anni e sono un fan dei gormiti e del vostro show. Eccomi con la mia super collezione. Ciao, wow. Davide. Wow, guarda quanti ne hai là dietro. E' <ride> tutti ispirati, Bellissimo, visto? bravo, grande. Ok, vado io con Luca che ci scrive ciao Gianni e Giada, mi chiamo Luca, vivo a Trani ho quattro anni. Vi mando la mia super collezione che raggiunge più di cento pezzi. Wow. Wow, 100 pezzi, <ride> sono tantissimi Ok, attendo che le puntate tornino su rayo Ecco le foto che mi ha scattato la mia mamma Alessandra Ancora con l'albero, la super calza Gormiti ovviamente Dice no? A presto, ciao Luca Che bello, guarda, quanti wow. ah, ne hanno, ne ha tantissimi Sicuramente avrei passato un Natale super Gormitico eh? Sicuro con dei regali super Gormiti Allora, sì. se volete partecipare al Gormiti Show virtualmente Lo potete fare Sì, potete chiacchierare con noi Mostrarci la vostra collezione Esatto. Sfidarvi esatto. o sfidarci E potete per mandarci per Esatto, potete mandarci anche i disegni su un sito bello preciso gormitishow.com Mi raccomando tutto il materiale a questo sito Giada è finita la puntata <ride> Ci resta solo che salutare i nostri amici Cosa mismo. devono fare? Continuare a seguirci sui, sui nostri, nostri, nostri social, social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di Youtube Iscrivetevi al canale così ricevete sempre gli aggiornamenti Un saluto da Johnny E Giada Ciao, Ciao.